Dovremmo essere in diretta. Quindi, buonasera a tutti. Benvenuti alla 138esima serata di Lodi Liberale, che ha avuto un po' di, come dire, problemi tecnologici a causa del mio computer che ha fatto le bizze questa sera. Insomma, siamo particolarmente orgogliosi di avere eh, con noi tre eh, relatori che hanno in comune due caratteristiche. La prima, per noi forse è più importante, ma siamo affezionati, sono, sono tutte e tre, eh, amici di Rodi Liberale, sono, che sono già venuti più volte nelle nostre serate per presentare i loro libri e o eh, presentare libri di altri o anche classici del pensiero liberale. Quindi sono tre eh, liberali doc, sono tre autorevolissimi liberali, diffusori e conoscitori del eh, pensiero liberale, oltre che, che produttori di, di idee, che è una cosa, come dire, visto anche il tema del libro è assolutamente fondamentale. La seconda caratteristica, stiamo appunto parlando di intellettuali a tutto tondo, uh, 32 carati, non so come si dica, eh, perché credo che siano delle persone che sono assolutamente note a chi eh, frequenta il mondo liberale e non sono. Innanzitutto, il professor Angelo Panebianco, che sono professore di eh, scienze politiche all'Università di Bologna e eh, uno pensione. dei principali eh, eh, in pensione, pensione, ma esatto, è eh, uno dei principali editorialisti del, del Corriere della Sera e credo di poterlo dire senza tema di smentita. Eh, il principale politologo italiano. Eh, in più abbiamo con noi il professor Angelo Maria Petroni, professore di scienze e amministrazione, direttore generale dell'Aspin Institute, il liberale doc e aiecchiano doc. E poi abbiamo l'autore del volume che io ci tengo sempre a eh, ricordare, ci ha tenuto a battesimo nel lontano 12 novembre 2013, eh, quando appena nati presentammo il suo libro l'intelligenza del denaro perché il mercato ha ragione anche quando porto sul titolo straordinario tuttora e che peraltro ha avuto un'edizione economica per la anni. Eh, il libro che presentiamo questa sera si chiama contro la tv eh, con un sottotitolo che haie che la giustizia sociale e i sentieri di montagna e peraltro è un caso più unico che raro nel senso che è un testo di un liberale che parla del liberalismo bene, perché queste due cose tendenzialmente non sono collegate, e che riceve, ha ricevuto un premio eh, di recente, che è un premio eh, redazionale letterario Amerigo delle quattro libertà, eh, nella sezione che mi ha particolarmente colpito, che se non sbaglio è la libertà dal bisogno, e quindi in qualche modo è eh, come dire, stato premiato per la libertà positiva, è un liberale come Mingardi, che credo, creda fondamentalmente nella libertà negativa, e anche questo è curioso. Ma perché? Perché questo è un testo, veramente un piccolo gioiello pubblicato da Marsilio, eh, che si concentra tendenzialmente sulla figura di Hayek, facendone uno un straordinario eh, come dire, quadro, uno straordinario riassunto, esposizione, semplificazione, eh, come al solito, come, come dire, caratteristica di Alberto Mingadi, che ci ha abituato nei suoi volumi, perché parte da testi classici, li attualizza, li eh, arricchisce con esempi molto pratici, molto concreti, accessibili assolutamente a chiunque e rende eh, temi complessi, temi densi, temi importanti alla portata di qualunque lettore che sia mediamente eh, come dire curioso, interessato alla libertà e a temi specifici. Che cosa tratta questo, questo tema appunto? Innanzitutto prende in considerazione AIEC in generale e poi... Fa, eh, due cose, tre cose fondamentali. Innanzitutto ci ricorda che cos'è la teoria della conoscenza di Hayek nelle varie sue articolazioni eh, e la spiega in maniera sintetica, chiara eh, e fondamentale in un periodo come questo in cui si tende ancora a pensare che ci possa essere una mente centralizzatrice eh, che possa possedere tutta la conoscenza e conseguentemente spiegarci eh, quali devono essere i, eh, gli investimenti in settori specifici nei prossimi 30 anni decisi in maniera eh, centralizzata dall'alto da parte della politica eh, dimenticandoci la lezione, dimenticandosi la lezione di Hayek sulla conoscenza dispersa eh, in trasmissibile, anche perché spesso inconsapevole e appunto dispersa nella società la seconda cosa che fa ed è quella più in, in ardita eh, ma riuscita pienamente è anal analizzare e criticare in maniera eh, esemplare il concetto di giustizia sociale che è una delle cose eh, dei totem eh, quasi inattaccabili, indiscussi eh, di qualunque discussione in qualche modo di filosofia politica ma anche banalmente di politica eh, nei nostri tempi e spiega perché eh, pur avendo dove sono le origini eh, in qualche modo della dottrina sociale della Chiesa, del pensiero cattolico le sue articolazioni dei socialisti di destra e di sinistra la sua in qualche modo considerazione in, in ambito liberale e eh, perché invece di per sé è una dottrina che è pericolosa, eh, che è sbagliata, che è pericolosa, che ha prodotto tanti danni e continua a poterne produrre. Eh, la terza cosa che fa eh, Alberto Mingardi è analizzare il ruolo in generale degli intellettuali e spiegarci eh, ancora una volta perché eh, gli intellettuali mediamente, tolto fortunatamente i presenti, sono ostili eh, al liberalismo, all'economia al di mercato, al capitalismo, e in generale eh, appunto a tutto quanto riguarda la, la libertà, la libertà di iniziativa. E questo è un testo davvero mh, magistrale, eh, che è inutile che io eh, prosegua, considerato anche il ritardo con cui abbiamo iniziato la serata, quindi vorrei davvero lasciare subito la parola al professor Angelo Maria Petroni, perché oggi vorrei davvero ascoltare piacevolmente questa straordinaria serata. Grazie Angelo, a te la parola. Grazie signor Vice-Sindaco. Sono molto lieto di essere qui stasera con il giovane uh, mingardi io lo conosco che aveva vent'anni adesso mi ha detto prima ne ha 40 quindi ha il doppio della... ha raddoppiato l'età io no è l'unico no. vantaggio per certo quando sei vecchio non è che poi la più di tanto è un libro molto interessante allora faccio una premessa metodologica noi liberali uh, nella seconda metà del novecento diciamo dopo la guerra siamo diventati noti per proporre tesi in negativo. Cioè non c'è una giustizia sociale, non funziona la pianificazione centralizzata, non, no, non. Abbiamo avuto sempre ragione su tutto, però purtroppo il fatto di dover combattere contro il socialismo e contro una serie di altre cose simili solidarismo eccetera ha un po' offuscato la nostra posizione in positivo e io eh, Alberto è diventato qualche tempo fa segretario generale della Montpellier Society associazione celebrita è nata nel 47 a, a Montpellier io ne so, sono socio dall'88 e ogni tanto mi trovo a scrivere ai presidenti dicendo cambiate la home page perché voi trovate la home page del mps.org che dice la Montparelland Society è un'associazione di intellettuali ricordo nove premi Nobel tra i soci prima che erano soci prima di ricevere il premio Nobel stiamo parlando da Di Madariaga in Audi cioè il top del top dell'intelligenza mondiale uh, la Montprenant Society è composta da persone che continuano a credere nei pericoli della libertà. Io ogni tanto dico, allora, sì, ho capito, quello continuiamo a credere nei pericoli della libertà, ma noi abbiamo una visione in positivo. Cioè, il liberalismo ha una visione in positivo. Questo è il punto fondamentale. Noi non è che siamo soltanto signori che dicono attenti a questo, attenti a quello attenti al reddito di cittadinanza, attenti a... Ogni giorno ne arriva una, poi non è che c'è un problema, per trovare gli liberali. Noi abbiamo una visione in positivo. Allora, uh, qual è la, la visione in, in positivo del liberalismo? Il liberalismo è fondato sul concetto di libertà individuale, per definizione. E il liberalismo crede, eh, quello antico e quello moderno, che la libertà individuale è la base della costruzione di istituzioni politiche eh, che favoriscono sia la libertà della persona sia la crescita economica questo credo sia il punto fondamentale noi non abbiamo una visione solo in negativo poi di fronte a, a tanti nemici è giusto che ribadiamo qual è questa visione in positivo del liberalismo? è la visione che eh, Alberto Mingardi mette in evidenza nel suo libro è quello degli ordini spontanei, degli ordini che si autocostruiscono, degli ordini autopoietici, che sono insieme ordini di libertà e ordini di efficienza economica. Quello che noi possiamo proporre sul mercato politico, come si direbbe, o, o delle idee, è la congiunzione tra la libertà individuale e la prosperità noi non vogliamo la prosperità a scapito della libertà individuale, anche perché chi ci, ha, chi ci ha provato a dire rinunciate alla libertà individuale e avrete la prosperità gli è finita male. Non siamo neanche dei libertari dementi, scusate l'espressione tipo a noi ci piace la libertà, se poi facciamo anche i morti di fame ci va bene lo stesso, a noi non va bene. Cioè il nucleo fondamentale del liberalismo aiechiano che Alberto evidenzia nel suo libro, non solo aiechiano ma anche quello di Milton Friedman, quello di Gary Becker e altri, è che la libertà individuale è, non è solo un valore in sé, perché noi, noi non vogliamo essere ricchi e schiavi, vogliamo essere liberi. Però la secondo, il secondo volé è che essendo liberi diventiamo anche ricchi. Questo è il punto. E se tu non sei libero non sei neanche ricco. Allora, questo credo che sia lo snodo fondamentale del liberalismo contemporaneo. Potete pure fare i cinesi. Se fate i cinesi diventate un po' ricchi, da dove partivano non è difficile. Ma dopo un po' si chiudono. Perché tu non hai crescita economica se non hai libertà. Le economie pianificate, dirigiste, regolamentate, tutto quello che volete, eh, arrivano a un certo livello di prosperità e poi finiscono. Su questo abbiamo una quantità di evidenze empiriche, tra l'altro, che sono state fatte da tanti studiosi e che possono essere ricordate quanto si deve, ma le evidenze empiriche sul rapporto tra libertà e prosperità derivano dalla libertà. Eh, eh, è l'ordine di un popolo libero, eh? secondo volume del, eh, della trilogia di Hayek, Law, Legislation, and Liberty, eh? The Political Order of Free People. Quello è il punto. Quindi eh, il libro di Wingardier... Perfetta sintesi di tutti questi temi, che non è soltanto una sintesi di tipo romantico, tipo, ma guarda questi quattro gatti liberali a cui piace la libertà, non funziona così. Uh, può non piacervi la libertà, guardate che come diceva il grande Tocqueville, coloro che credono, uh, che preferiscono uh, l'uguaglianza alla libertà, o qualsiasi altra cosa, la libertà. Non sono nati per essere liberi, ma per essere schiavi. Ovviamente Tocqueville aveva una visione un po' aristocratica della vita. Qual è la nostra grande scommessa come liberali? È far capire che la libertà è anche la radice della prosperità. Uh, io non voglio cambiare le coscienze, non sono cattolico, non sono credente, non me ne frega nulla di quello che pensa la gente nel suo intimo. Quindi non è che voglio convertire le persone alla libertà. Quello che mi interessa e credo che interessa a tutti noi liberali è far credere che se non hai la libertà non sei neanche ricco. Dopodiché a me della ricchezza frega relativamente. Mi interessa più la libertà della ricchezza. Però siccome la gran parte delle persone stanno sotto Tocqueville, almeno facciamo capire loro che un ordine libero della società un ordine libero politico, poi Angelo ne parlerà, perché sono due ordini diversi: c'è cioè un, un ordine della società e un ordine della politica. Il Povero Hayek in Legislation Liberty, il terzo volume, ti ricordi, Angelo, prova a delineare se politica ode o people, cioè con, con, ti ricordi, con, con un Senato a cui si votava a 47 anni una sola volta nella vita, no? neanche la House of Lords, eh, le soluzioni poi non è che fossero particolarmente come dire, realizzabili eh, però il punto fondamentale è che probabilmente ci sono molte più persone che amano la libertà di quanto crediamo anche perché la libertà è la vecchia battuta che è come l'aria te ne accorgi quando non ce l'hai più eh? cioè, molti dicono a me la libertà non me frega nulla cioè, sì, cazzo, non la tolgo, ma molti molti di più eh, questo è un discorso politico vogliono un po' di libertà ma vogliono anche la prosperità senza la libertà non c'è la prosperità questo è, volete, è uh, il grande tema di Hayek che trovate nel libro di Alberto grazie Lorenzo grazie eh, Angelo allora intanto credo che abbia già in qualche modo introdotto eh, Esordientemente il professor Pedroni, insomma, anche lì perché il sottotitolo: eh, chi, come dire, i sentieri di montagna. Spesso ci abbiamo poco riflettuto, ma come nascono i sentieri di montagna? Come tante altre cose, come le istituzioni, come il linguaggio, come la moneta, come altro, non come un qualcosa che è stato deliberatamente pianificato/programmato. C'è qualcuno che ha deciso che quel sentiero dovrebbe essere percorso perché è il migliore possibile, ma sono frutto appunto di stratificazioni di scelte personali, individuali, ripetute, corrette, eh, riassettate e che poi emergono appunto spontaneamente con l'interazione e la cooperazione eh, tra persone e questo produce il risultato, quindi non sono... Il risultato del, dell'umana dell pianificazione, ma in qualche modo l'emergere appunto eh, spontaneo. Questa è una bellissima immagine che ricorse, ricorre nel libro: si apre il libro con questa eh, spiegazione, a cui spesso molti di voi non hanno pensato, ma insomma sono, è una bella immagine che ci porta dritti al concetto aiechiano di ordine spontaneo. Professore Fannivianco, a lei. Sì, dunque scusate, intanto sono le delizie del remoto. Io mi sono, sono, mi sono trovato scollegato e mi sono perso una parte dell'intervento di Petroni quando eh, lui iniziava a parlare del, del liberalismo in positivo, cioè la proposta in positivo. Quindi spero di non ripetere cose che, che ha detto. Allora, prima di tutto sul libro di Mingardi. Il libro di Mingardi è un gran bel libro eh, perché eh, introduce, scegliendo un tema Importante nella visione di Hayek sulla giustizia sociale, ma in realtà introduce più in generale il pensiero di Hayek e lo fa con un linguaggio che lo rende, rende il libro comprensibile anche ai non specialisti. Hayek è un autore difficile. Alcuni dei libri che sono che si presentano come introduttivi in realtà sono complicati anche loro perché devono seguire un autore complesso e Mingardi con grande abilità riesce a, a parlare anche ai non addetti ai lavori e quindi eh, in genere per leggere i libri su Hayek bisogna conoscere da Hayek eh, e qui invece questo può essere un, un libro che consente alle persone di eh, in, capire alcuni nodi concettuali di questo autore e di, quindi poi leggere l'autore eh, orientandosi molto meglio. Quindi, gran bel libro, che consiglio veramente a tutti. Eh, per quanto riguarda il discorso più generale, eh, rimarrei fermo su Hayek, perché Hayek ci illustra i grandi pregi eh, al meglio, ma anche alcuni dei limiti della proposta liberale come si presenta. Allora, intanto diciamo, cominciamo a dire che Hayek... Quando mi occupo di scienze sociali, Hayek è eh, importantissimo perché è il teorico degli ordini spontanei. Eh, ha dato un contributo fondamentale alle scienze umane, rielaborando idee di Adam Smith, di Menger e così via, ma rielaborandone in un modo eh, che ne fa qualcosa di davvero nuovo. E, e, ed è una teoria che qualunque studioso della, della società dovrebbe avere presente, altrimenti ci sono aspetti che gli rimangono completamente incomprensibili. Ci sono molti sociologi, per esempio, che non hanno l'idea eh, ed è paradossale, perché se, chi, ha, chi meglio di un sociologo dovrebbe... E comprendere questi aspetti che eh, gli ordini spontanei esistono e che eh, spesso anche le persone più umili appunto al l'erba costruiscono i sentieri di montagna. Eh, quindi questo è un contributo secondo me fondamentale e decisivo, ma e parto proprio da qui, è un contributo che da solo non mi basta quando studio la società. Perché? perché in una società ci sono questi aspetti, cioè gli aspetti dell'ordine spontaneo, che poi però interagiscono con altri aspetti che non sono spontanei, e cioè che nascono da eh, disuguaglianze di potere e nascono dal fatto che, eh, per esempio, l'imperatore fa una differenza se l'impero è, gu è guidato da un certo imperatore o da un altro, fa una differenza se... La burocrazia ha certe caratteristiche perché sono state costruite in un certo modo o altro. In altri termini gli ordini spontanei devono fare sempre i conti con gli ordini costruiti e, e, e, e, e l'interazione di questi due aspetti in realtà non interessava a Dayek, anche giustamente perché se si fosse interessato di questo forse non sarebbe riuscito. <coughs> costruire l'interessantissima inter <coughs> teoria che ha, eh, che ha costruito. Questo però mi porta a un altro aspetto e quindi sposto sul tema del liberalismo. Eh, in Hayek, come peraltro in molti liberali, manca l'idea del potere, sostanzialmente, del, del ruolo cruciale che svolgono le disuguaglianze di potere. Quello che voglio dire è che Hayek mi serve se riesco a farlo dialogare con la tradizione del realismo politico, per capirsi, da Machiavelli a Weber eh, ad Aron. Prendo proprio il caso di Aron. Aron che simpatizzava per Hayek, quindi non era, non sto, scrivendo, non sto parlando di un avversario. O anche Aron. alla Montpellier Society, Society nella fondazione del 47 Aron. Certo. Quindi, eh, eh, certo per confermare però, quello che tu dici. Aron scrive un saggio su Hayek che francamente mi sento di sottoscrivere. Hayek, eh, certi aspetti, Hayek non coglie certi aspetti perché non ha il senso di, eh, delle dinamiche politiche che sono influenzate da, da due fattori. Uno, la guerra. Eh, se non tieni conto del, del ruolo della guerra, non capisci la storia anche delle democrazie liberali e del mondo occidentale. Eh, non capisci, per esempio, che se eh, in Europa si afferma precocemente un po' di libertà, certo è dovuto a, a molti fattori, al cristianesimo, al diritto romano, al ruolo delle città, eccetera, eccetera, ma è dovuto anche al fatto che i principi devono farsi la guerra e quindi devono in qualche modo concedere diritti ai, ai borghesi e ai mercanti perché, eh, per avere in cambio il sostegno nei conflitti. E, e Quindi quando dimentichi questo aspetto, perdi eh, una dimensione importante per capire eh, l'evoluzione. Quindi che non è solo evoluzione spontanea, in altri termini, ma ha anche altri elementi. Il secondo elemento che conta, e che ha un'importanza decisiva, è dato dal fatto che, la politica da un lato, autonomamente, e i vari gruppi esterni alla politica, che chiedono protezione alla politica, eh, eh, pongono inevitabilmente, pesantemente, limitazioni fortissime, costanti alla concorrenza e, eh, e quindi distorcono continuamente il funzionamento dei mercati, quando addirittura non arrivano a distruggerli. No? Eh, questo per due ragioni. Primo, perché la politica ha un problema di controllo eh, e non vuole farsi sfuggire il controllo che può esercitare. E quando esercita controllo, inevitabilmente introduce elementi di distorsione. Secondo, sono i gruppi, compresi a volte gli industriali, come ci ricorda Adam Smith. Cioè, un, un gruppo, mettili insieme e pre, eh, si, si impegneranno per fare politiche di contraria alla concorrenza e poi ci sono i, vasti, i vari gruppi che chiedono, che chiedono protezione e, e protezione qui e ora e, e, e non convinci dicendo guarda che se tu lasci il mercato funzionare al meglio domani questo avrà, ti darà un grande vantaggio no le persone chiedono la protezione qui e adesso e naturalmente la politica risponde a una domanda qui e adesso questo si dice anche quanto sia ambiguo il ruolo delle democrazie. Perché da un lato la democrazia, secondo me, Douglas North, per esempio, ha ragione. Alla fine se lo confronti con i sistemi autocratici vari è il sistema che ha garantito più diritti, compreso, compreso una maggiore capacità dei mercati di funzionare con un po' meno di distorsioni rispetto ad altri. Quindi la democrazia ha un ruolo positivo rispetto al problema della libertà. Ma al tempo stesso è l'altra faccia della medaglia. La democrazia dà spazio a un gran numero di gruppi che chiedono protezione qui e ora e che quindi chiedono distorsione della concorrenza, eh, limitazione della concorrenza, distorsione dei mercati. Il risultato è che, come diceva Adam Smith, l'idea di un mercato davvero libero e ha le stesse probabilità di realizzarsi, delle utopie che sono state create nel corso del tempo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se perdi questa dimensione, perdi la capacità di offrire gli stessi liberali. L'analista, da un lato, se si affida solo a Hayek, e uso Hayek per dire il meglio della tradizione liberale del XX secolo. Ma anche i liberali perdono il realismo se non tengono conto dei potenti vincoli e dei potenti limiti. Cioè se si limitano a dire, eh, guardate che il mercato eh, produce libertà, eh, rispetto a quello che diceva Angelo, verissimo, la libertà favorisce la prosperità, ma sappiamo anche che se per un insieme di circostanze, guerre o altro, finisce la prosperità, finisce anche la libertà, naturalmente, perché a quel punto, per esempio, eh, eh, una cosa che in qualche modo eh, riallaccia il tema della democrazia, il rapporto alla libertà, ma anche al pensiero antico, è che eh, le democrazie muoiono quando, per esempio, le classi medie, impoveriscono drammaticamente. No? Era un'idea che è già presente in Aristotele, l'idea della Politeia, ma che è, eh, arriva fino a noi. In America Latina, tutte le volte che le, le dinamiche economiche internazionali e le dinamiche politiche interne favoriscono un peggioramento delle condizioni di vita delle classi medie, quel poco di democrazia che riescono a ottenere viene immediatamente spazzata via al primo generale di turno. Quindi da un lato eh, no, non c'è prosperità se non c'è libertà, ma dall'altro la fine della prosperità a sua volta minaccia, eh, minaccia la libertà. Eh, quindi, quindi concludo dicendo che sia per chi lo scienziato sociale, per quello che studia la società, sia per il liberale, quindi usando i due cappelli, il, il liberale che vuole fare proposte realistiche eh, il la potente capacità della politica di, eh, di, di, di, di distorcere i mercati non deve mai essere sottovalutata, né va mai sottovalutata la, la, la potenza che hanno le domande di protezione, per esempio di protezione dal bisogno e così via, che spiegano anche perché il, il tema della giustizia sociale sia così popolare nelle democrazie, ma anche nelle non democrazie. E è un tema che, non... che per quanto tu possa mostrare sbagliato sul piano concettuale ha comunque una potenza e una forza e, eh, con cui devi, devi fare i conti. Mi fermo qui. Grazie professor Bianco, è saltato il video quindi probabilmente Sola. dovrebbe riattivare il video. Intanto eh, sì, grazie per sì. il suo... Eccolo qua, grazie per il suo intervento e adesso veniamo come dire al protagonista della serata, insomma, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, come già ricordato il professor Petroni, segretario eh, giovane, non so se c'è stato qualcuno più giovane, ma insomma della Montpellier Society, quindi eh, il no, il no di, del professor Petroni vuol dire che non lo sei mai stato, quindi eh, addio piacendo, eh, prima o poi presidente, quindi questa cosa, eh, come dire, credo che sia... Eh, auspicata da tutti i liberali, le persone che insomma amano la libertà. Alberto Mingadi ormai è una certezza nel panorama eh, sicuramente italiano, ma eh, in maniera eh, altrettanto certa internazionale, eh, come conoscitore, divulgatore e produttore di idee liberali. Nonostante appunto la giovane età eh, 40 anni insomma, è, è 20... una volta. Eh. No, ormai sono i 40 anni, sono ancora giovani in Italia, quindi fammelo dire a me che ce ne ho sei più di te. Eh, insomma cerca di... fino a 5 anni meno del Presidente della Repubblica. Mi, mi, state, mi state molto antipatici. <ride> eh, comunque è come dire un, un autore, un pensatore che frequenta e scrive sul liberalismo da quando Diani ne aveva 18, se non ricordo male, su federalismo e libertà, eccetera. Quindi è una persona che ha riflettuto, ha letto, è sicuramente un appassionato della libertà e oggi ha un'autorevolezza una credibilità e una capacità di scrittura e di spiegazione che permette molti di eh, avvicinarsi al pensiero liberale. In Più è tra i fondatori di questo progetto, oltre che direttore generale, di questa straordinaria avventura che ormai, se non sbaglio, ha 18 anni, eh, che è l'Istituto Bruno Leoni, che venne fondato nel 2003, proprio per cercare, credo, di intervenire nel dibattito pubblico e quindi nel eh, costruire, nel fare rete, nel permettere ai gli intellettuali e i professori liberali attenti alle ragioni del mercato appunto di eh, conoscersi di diffondere le loro idee di fare rete perché è una delle cose che tendenzialmente i liberali non fanno e quindi eh, tra le varie cose oltre che aver scritto questo libro è uno straordinario come dire eh, costruttore di relazioni e eh, costruttore di eh, un istituto come l'Istituto Leoni, che oggi è un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi al pensiero liberale anche con la casa editrice che ha quindi alberto benvenuto bentornato tra noi e ti ascoltiamo assolutamente volentieri partendo da magari perché questo grazie, titolo che grazie, sì, questo benvenuto. titolo e questo Va. sottotitolo l'ultima cosa poi ti lascio il hai un come dire come sai un, un, una persona tutta tutto lei vuole premio nobel per la letteratura che in modo ha scritto qualcosa di simile eh, è il richiamo della tribù, quindi Marga e Alberto Bigardi se, se la prendono con la tribù. A te grazie Lorenzo, Innanzitutto per questa presentazione veramente imbarazzante, nella quale, però, almeno una correzione di fatto la devo fare. Che eh, tutto il resto, per carità e gentilezza, ma se c'è una cosa che non sono per fortuna e neanche alla lontana un pensatore l'unica cosa che è un vanto di questo libro di precedenti è che non c'è nulla che assomiglia a un'idea originale eh, e, eh, e questo lo dico eh, in positivo insomma, è molto difficile che uno abbia idee originali su questi, eh, su questi temi grazie a Angelo Petroni, grazie a Angelo Panebianco perché sono stati molto generosi col libro quindi adesso mi eh, incaricherò brevemente eh, di smentirli nei prossimi, nei prossimi minuti. Eh, stando un po' su delle cose che hanno, che hanno detto loro, ecco, comincio da questo punto, mentre eh, capisco molto e trovo assolutamente centrato il, eh, il primo dei due rilievi di Angelo Panebianco rispetto ad Ayek rispetto a soluzioni che ogni tanto sembrano un po' ingenue nella politica internazionale, anche se su, sotto altri aspetti hanno invece, secondo me, una straordinaria capacità analitica. Per esempio, cogliere il ruolo che eh, una moneta internazionale ha avuto nella preservazione di situazioni eh, di pace, per relativa ovviamente, eh, per un centinaio di anni, che è un tema eh, di Hayek nelle rare occasioni in cui si è occupato di queste cose. Capisco che il suo saggio sul federalismo internazionale, in genere, insomma, un pensatore vero, come un pensatore in senso proprio come Hayek, non può occuparsi di tutto, non può eh, guardare eh, tutti gli aspetti di, di, di quel quadro complesso e sfaccettato che sono le nostre società. Però rispetto al secondo tema, è chiaro che in Hayek c'è meno attenzione a quelle questioni, a quei motivi politici rispetto, per esempio, agli autori della Public Choice, Jim Buchanan, che è stato citato poc'anzi, rispetto alla grande tradizione del realismo politico liberale in Italia. Insomma, il realismo politico l'hanno reinventato i liberali eh, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, proprio perché si trovano a fare i conti con la democrazia e eh, misurano, insomma, in qualche maniera le distanze tra eh, le speranze e, eh, e, e i problemi della uh, democrazia di massa che si va profilando all'orizzonte però ci sono secondo me degli aspetti invece in cui Hayek si occupa di quei temi in parte in The Constitution of Liberty che tutto sommato è un tentativo in larga misura di venire alle prese con quei problemi producendo di volta in volta suggerendo di volta in volta degli accorgimenti istituzionali diversi con grande accortezza e anche eh, eh, come dire, grande cautela rispetto all'uso delle parole, al prendere sul serio quello che c'è dietro le domande di protezione e al tentativo di dimostrare che attraverso meccanismi di mercato si possono soddisfare meglio quelle domande di protezione. Dal punto di vista del dibattito pubblico è un fallimento, eh? non c'è dubbio, sia, sia per AIEC sia per tutti quelli che AIEC in poi hanno provato a fare lo stesso gioco. E poi anche eh, in La via della schiavitù, che sotto alcuni aspetti è un po' il, il libro manifesto sia di una, eh, di una critica ai nemici della libertà, questo grande allarme, state attenti, non sono solo quelli che, che stiamo sconfiggendo in guerra i nemici della libertà, ma anche nelle nostre società si annida eh, un virus che può portarci in una simile direzione, però ci sono alcune considerazioni, ne ricordo una molto eh, brevemente, per esempio il momento in cui Hayek ragiona su come un'economia post bellica si troverà a riallocare i fattori produttivi eh, e si pone il problema di come bisogna in qualche modo accompagnare questo processo facendo sì che eh, in buona sostanza eh, gli scompensi sul piano sociale poi non vadano a costruire la materia prima di un movimento che va per l'appunto a mettere in questione il sistema dei prezzi. Eh, tra l'altro, tema di grande rilevanza anche per noi, nel, nel, nello sperabile post-covid e con tutte queste cose, transizione digitale, energetica, eccetera. Secondo me, in AIEC, dei tentativi in quella direzione ci sono. Eh, certo. Eh, e qui siamo veramente alla natura un po' scissa eh, dal punto di vista biografico di, di Hayek e in realtà anche un po' di tutti eh, i grandi pensatori liberali dello stesso periodo. Da una parte sono autori che eh, hanno presente esattamente la, uh, il grande fatto che ricordava prima Angelo Petrone. Cioè l'idea che in qualche modo società che si sono spostate un pochettino gradualmente, non del tutto eccetera, ma dallo status al contratto sono state molto più, eh, eh, hanno avuto molto più successo nel creare ricchezza e prosperità per tutti. Ma dall'altro lato ovviamente si confrontano con un mondo nel quale questo fatto sfugge completamente ai loro simili e sfugge completamente ai loro simili un, un po' a tutti i livelli della piramide perché eh, Sfugge al politico, come diceva Angelo Panebianco prima, anche per autointeresse del politico, perché non è una verità con la quale gli faccia comodo venire alle prese, è difficile che, da, eh, che, che, che la metta nel suo vessillo, insomma, no? devono arrivare a situazioni tragiche, deve essere l'Inghilterra del 1979, perché in democrazia un politico pensi che si può costruire consenso su quella cosa lì e deve essere anche un politico un po' particolare probabilmente, oppure deve essere gli Stati Uniti, che deve esserci una retorica politica diversissima. Ma sfugge anche eh, alle persone comuni. Eh, io nel libro metto una citazione, secondo me molto triste, ma molto eh, vera, soprattutto per l'Italia di oggi, di, di Didre McCloskey, che nota il cittadino medio non crede davvero che il lavoro per cui viene pagato vada a vantaggio di altri. Cioè non capisce che quando sta lavorando non sta solo prendendo uno stipendio, ma sta partecipando a un gioco, insomma, positiva. Pensa che sia solo un lavoro, quindi io fingo di lavorare, loro fingono di pagarmi, e per questo pensa che solo la beneficenza, o il volontariato, o la redistribuzione restituiscano qualcosa alla comunità. L'assenza della comprensione di questo fenomeno nel dibattito eh, contemporaneo, non solo, ovviamente, è il problema dei dei pensatori liberali, soprattutto in quel, in, diciamo così, in quel periodo che si apre con la fine della seconda guerra mondiale. E poi, da ultimo, eh, ovviamente queste cose non sono comprese dai loro simili più simili, cioè dalle persone con cui vanno a lavorare tutti i giorni, negli stessi dipartimenti, nelle stesse università, eccetera. E non è un caso se alla fine perché gli intellettuali non capiscono il capitalismo è un topos del liberalismo del Novecento. No, uh, Schumpeter, Hayek, uh, Nozick uh, autori più vicini a noi come uh, a... ricordo Raymond Boudon che ha scritto no, una cosa non... meravigliosa perché gli intellettuali eh. non sono liberali è, è un pezzo ah, Boudon eh. era un, un discendente di Aron come sa Angelo meglio di me è un pezzo meraviglioso perché gli intellettuali non sono liberali e quindi insomma c'è questa c'è questa natura un po' scissa e nel caso di Hayek è interessantissimo perché uno vede da una parte, esattamente come ricordava eh, Pane Bianco, un grande teorico, alla fine il più grande scienziato sociale del Novecento, il numero 2, il numero tre, non stiamo a fare classifiche, però è uno che rimette all'interno delle scienze sociali qualcosa che dovrebbe essere acquisita nelle scienze sociali, cioè per l'appunto l'idea che qualsiasi azione produce effetti non previsti e non desiderati e non necessariamente questi effetti non previsti e non desiderati sono effetti perversi o sono uh, effetti negativi, ma anzi le nostre istituzioni, per l'appunto, i sentieri di montagna, uh, si, formano, uh, si formano così. E nello stesso tempo è anche il fondatore della Montpellier Society, uh, un generoso conferenziere, uh, non è sicuramente un autore che abbia un passo divulgativo anche per una questione normale. Sì, scrive in una lingua che non era la sua, a un certo punto negli anni 70, quando scrive l'O Legislation and Liberty, dice faccio sempre più fatica a scrivere in inglese perché sono tornato a vivere nel mondo tedesco, eccetera. Però è un autore che in qualche modo risponde alla constatazione di questa domanda di Protezione di questo fatto che la gente non capisce che sta contribuendo al benessere di tutti nel momento in cui va a lavorare e chiede invece qualche cosa indietro, contribuisce portando alla riflessione sui meccanismi dell'evoluzione politica e culturale uh, e andando a cercare lì, andando a cercare nella nostra storia uh, evolutiva, le ragioni per cui noi non riusciamo a comprendere fino in fondo uh, le, um, le dinamiche della società libera, più o meno ovviamente della quale tutti così tanto beneficiamo in termini di prosperità diffusa. E questo alla fine è stato uh, un filone di ricerca, ancora oggi devo dire, molto interessante, molto fiorente. È difficile immaginare un autore come Jonathan Haidt, per esempio, uh, senza le cose che ha scritto Hayek, avendo a disposizione anche, diciamo così, evidenze e strumenti uh, molto minori, ecco senza entrare in quella cosa complicatissima, eh, ma di cruciale importanza che è la teoria della mente di Hayek, che ha del miracoloso, insomma, un libro del 1952 che poi diventa il cosiddetto darwinismo neurale a disposizione evidenze molto diverse di quelle che aveva, non, scritto. Non aveva eh, Alberto, non l'aveva scritta negli anni 30, poi lo pubblica nel 1952. Hai perfettamente 19. no, ragione. Allora negli su anni, su anni su 30, su 30 io ho curato l'edizione italiana anni per 30 Arruconi. e degli anni 30 hai ragione tu non lo pubblica perché ha paura di pubblicarlo anche perché dici, Ma chi sei tu per pubblicarlo hai una reputation all'epoca tu professor of statistics sì a 36 anni cioè mica mica niente eh? non lo pubblica, lo pubblica nel 51 52 e lo trovate in italiano eh, da Rusconi hai è. ragione e, eh, So. Volevo però eh, arrivare solo a, a, un, a un problema. Ecco, un po' anche per essere su questa su, per riflettere, insomma, chiacchierare un po' assieme su quelli che sono i, i, i limiti, insomma, della, della diffusione di queste idee, della possibile comprensione, al di là di circoli molto ristretti di quelle stesse idee. E qui. Eh, un po' la critica iechiana della giustizia c'entra. Perché? Perché, banalizzandola molto, arrivando veramente al nocciolo, il punto fondamentale di AIE è che, che non conta tanto quale sia la distribuzione delle risorse o quali siano i vantaggi che hanno le singole persone, ma conta il fatto che in un ordine di mercato quelle risorse hanno un valore nella misura in cui vanno a soddisfare le esigenze di altri. Quindi, eh, l'inventore dell'ULAOP può essere un perfetto fessacchiotto, ma nel momento in cui fa una cosa che effettivamente piace eh, a delle altre persone, il fatto che diventi molto ricco, in qualche maniera, è una cosa molto piccola, molto scars scarsamente rilevante rispetto al benessere, al piacere che ha prodotto per il resto in questo, nonostante, eh, come io cerco di, di sostenere, quando parla di giustizia sociale Hayek ha in mente un'altra cosa, ha in mente come questo lemma viene utilizzato nel corso del Novecento, in mente eh, la tradizione della dottrina sociale della Chiesa, ha in mente il peronismo, c'è eh, un, un sorprendente eh, avvicinamento, eh, molto minore di quanto Hayek lascia pensare in una nota molto benevole, in voler direzione Liberty. Il pensiero di John Rawls, il quale alla fine è incardinato su uh, un'idea potente, che potente, ma che noi non siamo padroni dei nostri talenti. In qualche modo, la natura e le circostanze determinano il modo in cui ci va la vita, e proprio per questo uh, il suo. Uh, Diciamo così, la sua brillantissima versione di come si perviene eh, a un contratto sociale è eh, legittimata anche eh, diciamo così, per quello che dovrebbe esserne eh, l'esito, cioè questo, eh, questa forma di socialdemocrazia, in sotto tanti aspetti si sarebbe detto allora una giustificazione di quello che era lo status quo nel società occidentale. Il caso nelle vicende umane gioca un ruolo fondamentale e eh, l'argomento di Hayek è che il mercato consente di fare uso del caso a vantaggio di un numero molto più ampio di persone, di una società basata sullo status, è un argomento per me forte e persuasivo. Nello stesso tempo però c'è anche da pensare invece eh, come dire, al mondo di fuori da questo genere di consenso. E forse se c'è una ricetta per l'infelicità delle persone quasi sicura è dire alla gente che non è padrona dei propri talenti, che in qualche modo le cose gli capitano e basta, eh, che il ruolo quindi che possono giocare nella loro stessa storia è molto limitato perché assai più forti Sono forze eh, estranee. AEC è un critico eh, della giustizia sociale ma nella stessa maniera, diciamo così, Può essere considerato un critico di una meritocrazia che non sia applicata all'organizzazione, ma che voglia essere in qualche maniera applicata alla società nel suo complesso. E ovviamente ci sono un sacco di problemi, secondo me, con i cantori contemporanei della meritocrazia, i primi più rilevanti, i due più rilevanti sono che ignorano la misura nelle quali, eh, come dire, anche. Aspetti meritocratici della nostra uh, società molto spesso si sovrappongono con aspetti relazionali. Se uno ha studiato in una grande università americana, che cosa conta di più? Conta quello che ha appreso o conta chi ha più sui compagni di classe. Nella vita non lo sappiamo, è molto difficile. Diciamo le di cose per gli ingegneri è più facile, per gli economisti o per chi studia matematica finanziaria è sicuramente più difficile. E poi in qualche modo. Diciamo così, i cantori della meritocrazia hanno, hanno anche una scala no? nella quale si, si mette il successo di alcune persone e alcuni successi sono più legittimi di altri. Mark Zuckerberg o Bill Gates vanno bene, eh, il padroncino della, eh, della brianza tipicamente no. E questo oggi secondo me è un'arma particolarmente a doppio taglio perché se queste persone fossero serie quanto dicono di essere, Riguardo all'allargamento dei divari, dovrebbero ammettere che gli investimenti in capitale umano fanno da quel punto di vista molto uh, più differenza uh, che uh, le dotazioni originarie di altro tipo, probabilmente, uh, perlomeno ovviamente in Occidente. E però c'è un elemento di significato uh, nella vita delle persone che viene dall'applicazione, dal lavoro, dal sogno americano, dall'idea del potercela fare, che fa parte. Eh, diciamo così, degli elementi simbolici di una società libera. Noi Possiamo immaginare una società libera nella quale le persone accettano e comprendono che gli esiti sociali sono in larga misura le, dovuti al caso e dobbiamo essere grati al mercato perché rende, eh, come dire, eh, il caso più, più propizio, più proficuo eh, anche per le persone che non hanno una grande, eh, che non hanno grandi dotazioni originali a se stesse. Ecco, questo secondo me è uno dei, dei grossi problemi che oggi si ha. Io penso che il liberalismo di Hayek sia sicuramente più solido, diciamo così, di, di alcune visioni liberal pseudo-meritocratiche, insomma, la più evidente è quella di Liberi di Zingales, per esempio, negli ultimi anni. Eh, non si può paragonare a Liberi di Zingales, lo so. Eh, però eh, quella è una versione che sotto tanti aspetti è molto più attiva sulle persone, che le persone trovano molto più, uh, più affine. Sulla redistribuzione. Credo che noi tutti conosciamo, eh, tra gli intellettuali eh, di sopra, alcune persone che in quegli anni, anche in tempi noi più recenti, hanno sostanzialmente difeso un certo livello di redistribuzione un po' nella direzione che, che, che diceva anche Angelo facendo riferimento a Ron, pensando che quel certo livello di ridistribuzione fosse funzionale alla sopravvivenza di una società libera. No, bisogna che ci sia un, un minimo di livello di ridistribuzione perché l'ordine speso possa essere mantenuto, che è un argomento con il quale su alcuni aspetti anche Hayek ogni tanto un po' un progioco. La domanda è se ora è ancora così perché oggi la, la domanda di redistribuzione è cambiata drammaticamente, cioè non è più una domanda individuale, ma è una domanda sostanzialmente per gruppi e di una redistribuzione che dovrebbe in buona sostanza compensare il trattamento di diseguaglianze non economiche precedenti. Che ci siano problemi, insomma, che la storia dell'Occidente non sia un pranzo uh, di gala, penso possiamo essere d'accordo tutti, e ci siano state delle cose veramente ignobili, anche nella storia noi più recente, insomma, pensando eh, a Rawls, al tema del pluralismo, eccetera, il fatto che il G.I.B. negli Stati Uniti che ha fatto studiare un sacco di gente, ha aiutato un sacco di persone a comprare la casa, a avviare un'attività, forse in buona sostanza, sottratto a un milione di veterani di guerra di colore, è una cosa mostruosa, però in buona sostanza è avvenuto così, perché era amministrato dagli Stati, e gli stati del sud erano gestiti in una maniera tale da impedire alle persone di colore di beneficiare di quel genere di aiuto. Però è un, è un, problema, eh, è un problema grosso, è un problema grosso che poi vediamo anche quando ci sono quelle che in un'altra stagione sono state istanze individualistiche, e siamo a tanti dei cosiddetti diritti, eh, no? Alla fine... Eh, che cos'è la libertà dei moderni se non il fatto di poter vivere la propria vita sentimentale, sessuale, insomma, nel modo che uno, eh, che uno desidera, sapendo che ci sono porte nelle quali non si deve eh, entrare. Però anche quelle istanze oggi sono al centro di un deragliamento collettivista, cioè vengono prese, vengono trasportate in un altro ambito e diventano, da istanze individualiste che erano, istanze redistributive ancora per gruppi. E, e Quindi eh, queste, secondo me sono le, eh, come dire, i, i frutti tardivi eh, della circolazione del concetto di giustizia sociale, della sua egemonia diciamo, anche tra gli intellettuali eh, occidentali, a cui si somma, eh, per tornare alla citazione di, di Tocqueville che ricordava Angelo Petroni, poi un altro problema, che sul quale secondo me Hayek scrive delle cose, io non me ne sono occupato, non le ho citate nel libro, ma delle cose molto penetranti nella via della scrittura, Cioè la paura della libertà. Eh, questo è un tema che, che in Hayek eh, c'è. Ora, quando noi leggiamo settimana scorsa che eh, c'è un folto gruppo di inglesi che è favorevole a mantenere, a estendere le restrizioni dovute alla pandemia sostanzialmente per sé. E quando leggiamo in particolare che il 40% degli under 24 è favorevole alla chiusura permanente dei locali rotti, e il 22% è favorevole al copri fuoco per sempre. E, e, insomma, questa non, è, questa non è una visione eh, come dire, sofisticata della libertà come quella di Hayek, per cui la libertà è essenzialmente la libertà degli altri, che è più importante della mia perché alla fine va a mio vantaggio. Questo dovrebbe essere la visione, insomma gli elementi anche più, più banali, il, il vissuto più concreto e personale di che cosa significa essere persone liberi. No? Eh, però eh, noi siamo in, in una fase nella quale queste cose sono state tolte, ragione, non è, non è quello il punto, con obiettivi coerenti, sbagliando i modelli, questa è un'altra questione, ma sono state fortemente limitate e eh, l'impressione che alla gente sia mancato il sentimento della libertà per cui eh, forse ecco, l'aspetto la, la, più più ingenuo ma che è un problema non di ai ma di noi tutti non è solo non capire che la politica risponde a domande di protezione ma anche non capire che il sentimento della libertà, la gelosia della libertà, l'idea che uno abbia una sfera che deve essere protetta e, e difesa forse è molto meno diffusa, molto meno presente di quanto i, i liberali aristocratici, sia la Tordino o la Burka, potevano pensare eh, un secolo e mezzo fa. grazie Alberto eh, di, non so, professor Petroni ha scritto che voleva fare una replica perché faceva una domanda che volevo, di cui mi volevo fare interprete perché è venuta su Facebook Angelo. allora, uh, qualche breve nota Hayek non era contro la redistribuzione era a favore di un reddito minimo e la sua visione era quella uh, per cui tu non devi eguagliare i redditi devi dare ad ogni persona uh, un reddito sufficiente minimo tra virgolette per farlo sopravvivere su questo era come de juvenel io invito tutti a leggere un grandissimo libro de juvenel l'etica della redistribuzione lo trovate pubblicato credo da liberi libri in italiano che the ethics of redistribution i liberali non sono minimamente contrari al fatto che nessuno deve morire di fame. Però ci sono due visioni della redistribuzione, di come diceva De Jouvenel. La prima cosa è il concetto di ogni società, dagli antichi ad oggi: che ognuno deve avere i minimi mezzi o sufficienti mezzi per vivere decentemente. Poi c'è l'idea invece secondo la quale è la differenza dei redditi in quanto tale che è male per cui se a Monaco o a Monte Carlo, scegliete voi il barista guadagna un milione di euro all'anno ha bisogno mm. di una redistribuzione perché i suoi clienti guadagnano due miliardi Guarda, cioè, a Monte Carlo non c'è bisogno di una redistribuzione tra quindi AIAG innanzitutto capiva perfettamente qual è il vincolo di una società la società prevede che nei confronti di quelli Hayek ha delle espressioni meravigliose gli orfani e le vedove addirittura cioè, si dice una volta. cioè chi non può la società si deve occupare di lui eh? o di lei però non per equalizzare i redditi questo è il primo punto quindi Hayek aveva capito che una società la tiene insieme attraverso la solidarietà. Vogliamo usare un termine cattolico. aia che gli faceva schifo, ovviamente. per una, una società deve, i ricchi, devono provvedere ai poveri. Non, non c'è discussione su questo. aia che non era un libertario, eccetera. Eh, secondo punto fondamentale: è quello della uh, mh, uh, quello della logica del merito o altro brava, eh, scegli tu Alberto che cazzo vuoi tu questi qui Hayek è chiaro cioè i contributi che ognuno dà alla società di, derivano dai suoi meriti e derivano dal caso cioè tu ricevi redditi in proporzione non di quanto sei stato dei tuoi meriti morali ma di quanto oggettivamente contribuisce alla società quindi Hayek vi ricordo che legge di, di libertà cita la bibbia eh? la, la bibbia è, cita non sempre va la corsa a più veloce nella lotta va al più forte ma il caso vi si mescola sempre Hai ah, su questo è chiaro non ha alcuna logica moralistica per cui se tu sei più ricco significa che sei più bravo di uno che è meno ricco è dovuto al caso Terzo punto, che è quello vero in realtà che ha sollevato Angelo Paribianco, che è quello del potere. Perché il mercato è la logica dello scambio. La società non è fatta solo dello scambio, è fatta anche dal potere. Per questo, Angelo lo sa meglio di me, perché è un politologo io no. A Bruno, Bruno Leone, su, su questo tema, è stato molto più importante di Hayek. Perché Bruno Leone si è occupato della questione del potere nelle società liberali. E il suo allievo prediletto, Mario Stoppino, ahimè, professore a Pavia e eh, che eh, Alberto non ha avuto il tempo di conoscere, io sì, e anche Angelo, ha scritto uno dei libri più belli del Novecento sul potere. Perché il potere è una dimensione che taglia trasversalmente l'ideologia. E noi, come liberali, non possiamo dimenticare la dimensione del potere, eh, che saremmo stupidi, saremmo degli utopisti. Bruno Leoni non lo era, Mario Stoppino, che era liberale quanto Angelo Panebianco e me e Alberto, lo sapeva. Uh, credo che Angelo possa aggiungere qualcosa su questo. Allora, Hayek era nato nel 1899, suddito del suo imperiale regia maestà d'Austria e Ungheria, eh, Francesco Giuseppe. In questo rimase sempre l'idea che l'ordine politico era assicurato non lo era ovviamente poi ha visto crollare ovviamente l'imperiore regio governo ha visto mille cose però è vero come diceva angelo che in fondo ayat la dimensione del potere dello scontro non l'ha mai considerata troppo però non è incompatibile con la visione di Hayek, integrarla con quella del concetto di potere. Lo fece Bruno Leoni e l'ha fatto Mario Stoppino, che è stato allievo di Leoni e quindi in qualche senso allievo di Hayek. Però questa è in materia di Angelo, io non faccio il politologo. Quindi prego, professore Bianco. Sì, dunque, no, molto opportunamente eh, Angelo Petroni ha citato eh, Stoppino allievo, allievo di Leoni e, e, e Stoppino naturalmente si ispira a Leoni proprio perché Leoni scrive sul potere, eh, oltre che sul mercato e sulla legge e con... Eh, con scavando molto più di quanto non faccia Hayek e, e, e quindi certo lì quella scuola è una scuola che, che aiuta a integrare questi aspetti che in Hayek non sono presenti e, però tutte le volte che parliamo di Hayek è venuto fuori giustamente il discorso sull'ordine sensoriale io lo faccio tutte le volte perché ogni tanto quando mi capita di parlare con gli psicologi sociali o con dei neuroscienziati, dico: Ma com'è che voi non leggete mai l'ordine sensoriale? Guardate che un signore negli anni 30 ha detto alcune cose che adesso state ripetendo voi in un altro modo senza sapere che sono già state dette. E, e, e come quel libro è importantissimo anche perché la teoria della conoscenza di Hayek, su cui fonda la sua analisi successiva, ha, ha delle connessioni strettissime: è una connessione strettissima tra le due cose. Eh, al di là di questo. Io direi questo, Raimondo Aron diceva bisogna sempre mettersi nei panni di chi governa. Se io fossi nei panni di chi governa, da una parte terrei di qua Hayek e poi farei politiche, eh, magari su, sulla distribuzione ha ragione Angelo, no? in realtà Hayek era, eh, non era dogmatico su queste cose, eh? però farei politiche che in realtà si, si discostano, anche in termini di parziale limitazione della concorrenza, perché se sei al governo hai anche il problema di restarci e quindi hai il problema del consenso e, e se ti azzardi avvicinarti troppo a posizioni liberali rigorose il consenso lo perdi subito e dopodiché non riesci a fare neanche quelle buone cose liberali che potresti fare piazzandole qui e là in mezzo a un'azione di governo che eh, ne tiene conto solo fino a un certo punto. Io darei i grandi classici del liberalismo e Naudi, tanto per cominciare, e, e, e Hayek, ah, Mises meno. Perché Mises, ha, nonostante quel bellissimo libro che fa sul nazionalismo, che è un sul nazionalismo in Europa orientale, Mises in certi suoi libri è di una rigidità che non solo non, non vai al governo. Ma non vedi nemmeno, non riesci a ottenere neanche lo 0,2% di consensi alle elezioni se ti muovi su quelle posizioni lì. E, e, questo per dire che eh, eh, c'è un problema di venire a patti con, eh, eh, con domande che liberali non sono ma che in realtà poi diventano costitutive dei sistemi di consenso eh, nei paesi eh, voi avete citato giustamente Tocqueville ricordiamo che Tocqueville è un autore che a differenza di Hayek tiene in grandissimo conto la libertà politica quindi quella che poi in parte verrà chiamata libertà positiva, perché? perché pensa che non la chiama società libera naturalmente, ma una, una condizione di libertà eh, richieda, richieda l'azione politica. E, e richieda l'azione politica con tutto ciò che segue. Eh, Alberto ha ragione, in molti, eh, in molti casi c'è la perdita dello spirito di libertà. Ricordo che Tocqueville collegava lo spirito di libertà alla religione nel caso degli Stati Uniti, e vedeva la sua, il suo paese, la Francia, come refrattario alla libertà anche perché nella, diciamo, coloro più vicini a lui in Francia erano tutti eh, schierati anche contro la religione. E il divorzio tra eh, libertà e religione in Europa la vedeva come uno dei segnali del possibile dispotismo. Eh, eh, lui pensava che lo spirito di libertà richiedesse eh, un, un aggancio a, ad altri elementi che eh, in altri autori non, non sono presenti. Credo che abbia una connessione anche con la sua enfasi sulla importanza della libertà politica ai fini della difesa e della costruzione di, un, di una società relativamente libera. Alberto, se vuoi no? intanto ringraziamo no. che è presente, ci sta ascoltando il professor Raimondo Cubeddu, sì, sì, se, so, se volete stimolarlo. Lo eh. salutiamo e tutti <ride> noi ci fa molto piacere. Raimondo. Uh, eh, Solo due cose. La prima è divertentissima, non l'avevo mai vista. Uh, in questa diretta Facebook ci sono anche i sottotitoli e, uh, e, e, e Aja diventa Iak eh, nel sottotitolo sì, sì. su Facebook. E quando per caso ci sbaglia, ci scappa una parola un po' eccessiva. Questa viene eh, corretta con una serie di asterischi. Insomma, veramente curioso. Mi mancava, ma è la diretta con i sottotitoli, credo che la vedano solo i relatori, perché poi fortunatamente eh, ma, da casa ma, ma non c'è. su Facebook, quindi non lo so. L'altra cosa, ovviamente quello che ha appena detto Angelo è, è molto vero, in realtà anche questo è un problema che Aie, che aveva molto presente, quando fonda questa Montpellier Society, la vuole chiamare Acton Tocqueville Society, non era una grande proposta innanzi a una platea nella quale eh, assai foltera la rappresentanza di economisti eh, americani, però c'è eh, un grande interesse eh, per quei temi. Tra l'altro, questo è abbastanza chiaro anche quella bellissima voce sul liberalismo che Hayek scrive per la Treccani, dove appunto la storia del liberalismo è vista eh, a, a cominciare, com come una teoria che interviene su una storia di conflitti, in prima battuta eh, conflitti religiosi, e eh, in qualche modo questo è anche un elemento di distinzione eh, importante tra il liberalismo e e le altre grandi famiglie ideologiche, che sono piani per la società, mentre il liberalismo è un tentativo di comprendere quelli che sono gli ingredienti di una società libera che si è sviluppata eh, nel, corso, nel corso del tempo. Però ecco, eh, l'enfasi sull'elemento religioso, secondo me, ci porta un po' a chiederci di nuovo, che è quello che tentavo di fare prima, quali sono le sfide contemporanee, perché non è che la società contemporanea veda un divorzio tra libertà e religione, ormai la religione è un elemento residuale. Eh, nella nostra società molto di più che negli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti incomparabilmente di più oggi rispetto eh, a vent'anni fa. Eh, e quindi, eh, diciamo così, tutta una serie di eh, presidi che forse funzionavano anche per mettere in cornice eh, l'individualismo, oggi sono, sono saltati, non ci sono più. E il problema nostro è eh, capire che cosa resta, che cosa può restare di una certa idea della società libera in condizioni eh, così, fortemente, eh, così fortemente mutate. Eh, alla fine eh, una delle grandi lezioni di Hayek è che non c'è tentativo di, di, di algebra sociale che possa surrogare l'esito del mercato. Però sicuramente il rapporto tra uh, tecnica e libertà nel corso del Novecento è un rapporto molto complesso. E uh, autori vicini a Hayek, affini sotto altri aspetti, erano molto più pessimisti, non sul tema dell'algebra sociale del mercato, ma in genere sulla sul rapporto tra uh, sviluppo, progresso tecnico e libertà dell'individuo. Allora io volevo farmi interpreti di una domanda che è arrivata via Facebook dall'avvocato Gianmarco Brenelli. Sì, abbiamo esatto. Eh, la leggo per chi non, non è su Facebook come il professor Petroni. Il tema nuovo è la situazione dei cinesi che migliorano la ricchezza individuale almeno in parte, ma non sembrano avere nostalgia della libertà che non hanno avuto per un minuto nella loro storia per tre millenni. L'edetto Croce, quando scendeva la libertà economica da quella politica, riteneva, almeno in teoria, accettabile la seconda anche in un sistema diverso dal libero mercato. Allora sembrava un modello puramente teorico, ma dal tempo del grande inquisitore sempre più spesso il popolo sembra propenso a scambiare il pane con la libertà. Del resto anche l'indebolimento del classi medio-borghese in Italia, storicamente più vicino ai valori liberali, rende più ardua la linea liberale in una società sussidiata e nemica dell'impresa da parte dei politici distributori di mance e appunto da parte degli intellettuali. Quale futuro per il liberalismo? Eh, vast programma su grande domanda. Non so chi vuole rispondere. Professor Pane Bianco. Dunque, sulla sulla Cina, eh, beh, eh, non c'è dubbio che la Cina non ha, ha una storia completamente diversa da quella eh, occidentale. Tenete conto che eh, comincia molto presto. Eh, l'impero Han nel, nel, già nel, nel, nel primo secolo d.C. ha già una burocrazia che comincia a essere di tipo meritocratico che si avvia diventerà poi con le dinastie successive eh, i mandarini con un sistema di esami rigoroso eccetera ed è sostanzialmente un caso unico nella storia del mondo cioè un, un impero eh, governato da una burocrazia eh, selezionata con criteri meritocopi, sono quelli dei letterati eh, che conoscono il, il, il, il, i testi confuciani, però eh, eh, è un caso unico. La Cina non ha mai conosciuto, a differenza dell'India, che ha per esempio alcuni aspetti... La, la vicino a noi per esempio civiltà urbana la Cina non ha una civiltà urbana ha città che sono sedi dell'amministrazione del governo eh, ha, ha conosciuto un po di città stato nell'era degli, degli stati combattenti ma è un'esperienza che finisce molto rapida e così via quasi ovunque nel mondo occidentale ma in Europa ma anche in Africa e in India ci sono per esempio esperimenti eh, diciamo proto repubblicani assemblee in cui ci sono i notabili certo però sono assemblee in cui si vota in cui e eh, eh, la cina non ha conosciuto niente di tutto questo però attenzione eh, le, le, il sistema non è eh, io non definirei la cina anche adesso un sistema totalitario eh, perché il sistema funziona così una, un vertice che arriva è come una piramide tronca al di sotto della piramide sempre se rispetti le regole del gioco se rispetti il partito e così via sul piano locale c'è grande possibilità di iniziativa privata quindi è un sistema complesso per intenderci. E c'è un grande sistema di iniziativa privata perché eh, anche se il mercato è stato massacrato per secoli perché non andava bene ai confuciani, non andava bene ai registi, ma ha avuto una fase eh, in cui soprattutto nell'India del Sud eh, ha avuto una vivace società di mercato, il... il eh, la, le, le, la disponibilità e la capacità dei eh, cinesi di muoversi negli interstizi del sistema imperiale c'è sempre stato. Naturalmente qui la scommessa è capire se la grande potenza cinese potrà durare a lungo così. Ricordiamoci che la Cina, contrariamente a quello che immaginano certi occidentali, di sicuro mai sperimenterà strade di tipo democrazia occidentale. La, la Cina sperimenta normalmente due strade. Una, forte centralizzazione e in certi fasi anche grande sviluppo. Prima della, della rivoluzione industriale eh, in, in Gran Bretagna che, porta, che, che porterà poi l'Europa a crescere, eh, la Cina è, è più sviluppata economicamente dell'Europa eh, in quel momento. Quindi a fasi di centralizzazione e di sviluppo e poi fasi di crisi e di crollo. l'impero si disgrega. Ecco, eh, prima o poi il rinato impero eh, cinese si disgregherà. Di sicuro non passerà attraverso, penso, processi di democratizzazione che non, non centrano nulla con quel mondo e con quella cultura. Mi fermo su questo, volevo solo dire due parole su questo. Certo, se vuoi rispondere... E siccome abbiamo citato più volte eh, Bruno Leoni, eh, uno degli ultimi, anzi forse l'ultimo saggio pubblicato di Bruno Leoni, che presentò a un meeting del Mont Pelerin Society a Tokyo nel 66, l'anno prima eh, di morire, era appunto sulla libertà occidentale e la libertà orientale. Eh, ed è un saggio interessante perché in realtà Leoni ha un'idea molto. Eh, della libertà eh, orientale. Fa un elogio eh, di Confucio, sottolinea che ci sono elementi della cultura giapponese né, ai quali si eh, possono aggrappare insomma, valori simili a quelli della libertà dei moderni. Eh, io penso che la Cina sia un paese affascinantissimo, ma eh, il quale forse per capirci qualcosa insomma, bisogna dedicare veramente la vita a, a, a, a studiarla, a intercettarne quello che sta carsicamente sotto e che, che noi non vediamo. Penso che abbia molto ragione con Angelo quando sottolineava l'elemento dell'iniziativa privata, altrimenti non si spiegherebbe eh, lo straordinario successo ha avuto con aperture molto timide, molto modeste eh, all'economia di mercato eh, e eh, sostanzialmente depenalizzazione in alcune aree eh, della Cina e in alcuni ambiti dell'attività imprenditoriale eh, a partire dagli anni, dagli anni 80. Vuol dire che qualche cosa sotto eh, che era in grado di... Eh, di rispondere a quelle riforme eh, c'era. Nello stesso tempo, un elemento che ogni tanto noi dimentichiamo è anche eh, l'estensione dei paesi. Insomma, eh, Va di moda negli economisti occidentali, di, tra gli economisti occidentali dire che il problema sono gli squilibri eh, internazionali, i cinesi eh, risparmiano troppo perché il Partito Comunista non gli fa un bel welfare state all'occidentale così risparmiano di meno. E non glielo fa probabilmente perché è un paese di 1 miliardo, 300 milioni di abitanti. E quindi forse istituzioni che noi siamo abituati a vedere funzionare molto bene in Svezia e un po' meno bene in un paese di 60 milioni di abitanti come l'Italia ha eh, una cosa di quell'estensione anche a livello di popolazione eh, si applicano insomma, con molte variazioni rispetto al modello se li si possono applicare. Se Petroni vuole dare un contributo a che dai, faccio una domanda io. Grazie, sì, eh, vari aspetti. Uh, primo punto, la tradizione liberale italiana da Bruno Leoni, e in Audi prima citato da Angelo, uh, Bru, Bruno Leoni, Stoppino o altro, noi abbiamo una tradizione liberale fortissima, chiaro molto forte che va ripresa e riattualizzata rispetto a quella di Hayek a la tradizione liberale italiana è una tradizione realistica noi siamo il paese di Mosca siamo il paese di Michels non ci dimentichiamo la dimensione politica del potere noi l'abbiamo sempre avuta con noi eh, e quindi credo che eh, do, dobbiamo riscoprirla per quello che è che il potere non è incompatibile con il liberalismo questo se volete è un punto un po' sottile e un po' strano perché noi liberali ovviamente abbiamo sempre l'idea più, se, più c'è liberalismo meno c'è potere che è vero ma il potere esiste uh, è una dimensione che non si e Aic lo sapeva anche non è che fosse così ingenuo come coniugare il potere con il liberalismo questo credo che sia il grande, eh, il grande tema di noi liberali, perché cioè, io sono stato membro per molti anni del Journal of Libertarian Studies, dell'Istituto for Mises negli Stati Uniti, eh, il cui tema fondamentale era nessun potere. Allora, io adoro i libertari, o gli anarcho libertari, gli anarcho eccetera qualcosa, che ti danno il limite del, della cosa cioè ti dicono perché deve avere potere e perché deve esserci un potere ed è giusto che la domanda sia posta ovviamente poi tu sai che un potere c'è uno perché l'animo umano quando diceva Aya ricordatevi le parti meno note di Aya che sono anche quelle più difficili Aya era un grande amico di Lorenz ricordo il, il biologo è che la logica, il cervello umano si è evoluto fino a 10.0 anni fa, da 10.0 anni fa il nostro cervello è lo stesso, come società di cacciatori, raccoglitori con un capo e 30 persone intorno. Allora, come che spiegava tutti i nostri sentimenti di libertà, vanno contro la nostra dimensione biologica che rimerge sempre, eh? Era un duro realista, guardate, Ayak non era minimamente un irenico, la libertà, ognuno fa quello che gli pare, no, no. Cioè, guardate, noi siamo vissuti come società di cacciatori e raccoglitori eh, da centomila anni fa. Il nostro cervello è quello. È un cervello basato sull'idea di gerarchie e condivisione della preda. Quindi, Ayak lo sapeva, è così, no, i, nostri istinti, no, i nostri istinti biologici non sono istinti per la libertà, sono istinti contro la libertà, non c'è niente da fare. tutto. E come dice Hayek, l'ultimo libro di Hayek, The Father Consent, che libro che a molti è apparso strano, ci vorrebbero due seminari accademici per raccontare come è nato quel libro, io ho visto tutte le prime versioni o altro, a casa di Bartley, a, a Auckland o altro, De uh, fatto: Hayek dice, le regole della civiltà sono contro le nostre regole biologiche, quindi il liberalismo non è una cosa spontanea. In questo Hayek era un pessimista, non era come Adam Smith uh, o come e, e, e, i moralisti scozzesi. Cioè, la nostra indole biologica ci porta a essere animali gregari, egualitaristi e antiliberali contro la libertà tutta la, la società le regole della libertà si sono fatte contro la nostra natura biologica che è la stessa non cambia per me. quindi Hayek non era un ottimista non era come Benedetto Croce che la storia è la storia della libertà la libertà è, è, un, è un incidente della storia che va mantenuto finché noi lo riusciamo a fare e ovviamente in questa logica biologica c'è la logica del potere la logica del potere è tutta dentro la nostra natura biologica quindi eh, non è una conclusione per una serata come questa molto ottimistica non lo è eh, e non la trovate in non eh. provate a dire che AIAC pensa che tanto il mercato e la società libera essendo le migliori si imporano perché Ayaka diceva sempre sono contro la nostra natura biologica Ogni generazione deve riconquistare la sua libertà. Eh, che è frasi frase di Hayek. Grazie. Io credo che appunto, se, appunto il pensiero liberale sia assolutamente controintuitivo ma da dall'altra parte eh, ci sono appunto, e emerso anche durante la serata, tanti che sono liberali inconsapevoli eh, e che quindi se vengono avvicinati eh, no, si avvicinano, scoprono davvero il pensiero liberale poi quindi, eh, ne capiscono da la varietà, la bellezza, la profondità e in qualche modo l'utilità. Eh, però la domanda è molto banale, molto semplice. Ma me l'ha fatta venire in mente il professor Petroni ed è il titolo: diciamo che è, il titolo di questo libro con un punto di domanda, che era quello che citava eh, Angelo Perida Petroni, che potete vedere, cioè Raymond Boudon: Perché gli intellettuali non amano il liberalismo. Che è affrontato anche da Alberto durante il nel volume e quindi, perché, questo, cioè siccome viene spiegato molto bene. Credo che dal vostro punto di vista, verso va legato, eh, sia graficamente che come pos posizioni accademiche, se condividete, chiaramente questa cosa credo di sì, purtroppo Alberto lo scrive, ma perché? Qual è la motivazione principale se doveste spiegare molto brevemente? Perché gli intellettuali, oltre che uh, gli smerciatori di idee, se non ricordo male come definivano nel, nel volume, insomma, tendenzialmente non amano il liberalismo, perché è un tema secondo me importante e che poi, riuscire ad affrontarlo e eventualmente a superarlo, Quindi non so se è un problema di eh, modalità di approccio, di, di, di capacità comunicativa, di argomenti, di strumenti utilizzati o è, come dire, fisiologico, eh, perché grazie anche a questo superamento eventuale si, può fare, si possono fare dei passi in avanti di confronti la libertà. Il professor Panebianco. Allora, dunque, questo sarebbe il tema di una ventina di incontri, più che eh, no, io non, non... e quindi io non mi metto a rispondere, perché la risposta è troppo complessa. Ricordo però che oltre a quel bellissimo, eh, splendido libro di Raymond Boudin, eh, ricordo la, la battuta di Joseph Schumpeter, il quale diceva eh, l'economia di mercato e, e, e il capitalismo e il, e il sistema economico, sociale e politico connesso è quello che nella storia ha prodotto il numero più elevato in assoluto di intellettuali che vivono per attaccare il sistema eh, di cui fanno parte. Non c'è nessun altro sistema economico, politico, sociale nella storia che abbia mai eh, fatto una cosa del genere. Solo questo... Eh, genera costantemente eh, intellettuali che assumono come proprio compito fondamentale quello di attaccare eh, frontalmente eh, il sistema economico-sociale che li ha generati e che ha, eh, anche perché eh, eh, è l'unico che garantisce anche loro la libertà di parola, naturalmente, perché in altri sistemi chi si azzarda a criticare dopo un po' non, non lo fa più, nel senso che sparisce. Professor Tetoli vuole provare a rispondere. Rispondo con una grande frase di Milton Friedman che diceva ci sono due tipi di persone davanti alla libertà: gli intellettuali che vogliono libertà per se stessi e non la vogliono per gli altri perché vogliono parlare solo loro, poi ci sono gli imprenditori che vogliono la libertà per gli altri che devono essere in concorrenza, ma non per se stessi, che vogliono essere protetti. Allora, noi liberali, purtroppo, ci troviamo a metà tra i liberali, come dire, intellettuali e gli imprenditori. Non è facile, perché guardate che la gran parte degli imprenditori non vuole mica il liberalismo. Poi è che ore sono 22, 48 ok? Non ci sentono in po'. Ma voi avete mai sentito Confindustria che vuole l'abbassamento delle tasse? Eh? No. Confindustria non vuole mai che si abbassino le tasse, vuole tasse molto alte e poi benefici per coloro che sono già dentro il sistema in modo che non arrivino nuovi competitor purtroppo gli imprenditori eh, che noi esaltiamo come il mondo della libertà, la libertà non la vogliono gli imprenditori eh. Eh, vogliono eh, alte tasse, alta regolazione, regolamentazione e sovvenzioni eh. Adesso ci troviamo così. Eh, eh, allora, eh, eh, Confindustria oggi in Italia è uguale. Angelo, tu conosci il mondo reale come lo conosco io. Io ho fatto pure parte del Comitato Scientifico di Confindustria per alcuni Ehi. anni. Non ho mai visto una volta dire abbassiamo le tasse. Le tasse vanno bene, alte, sovvenzioni. Così un nuovo incumbent, un nuovo competito non entra dentro il liberalismo è veramente controintuitivo, è un sistema molto controintuitivo o contro gli interessi costituiti per quel poco che esiste permette al mondo di essere prospero perché guardate, fate qualsiasi indice della libertà economica del mondo, da quello del Fraser a quello del Wall Street Giurlo, la correlazione tra libertà economica e crescita economica è diretta più un sistema è libero le economie crescono, ma il problema è che gli imprenditori non interessa la crescita in generale, interessano i loro interessi oggi e qui il discorso che faceva Angelo prima rispetto a cosa, purtroppo, eh, quindi, noi combattiamo come liberali, eh? combattiamo, vogliamo, una battaglia che è molto controintuitiva. Is against the odds in qualche modo. però siccome abbiamo ragione, eh. eh? Io aspetto, conosco bene la Cina da più di 30 anni, da quando ci andai 35 anni fa per un convegno su pop finanziato da George da, da Soros a, a, Wuhan. a Wuhan, che era l'unica università aperta del mondo. Eh? Eh, la conosco ci sono stato. Arriveranno i liberali anche in Cina, datemi retta. In questo sono crociano, cioè ho, ho un qualche afflato di pensare... Che fondo l'essere umano, la libertà la vuole, ci voca un po', ne ammazzeranno qualcuno prima, <ride> capiterà, però tanto siamo anziani, non lo vedremo noi. Non sono pessimista rispetto alla libertà nel mondo, francamente, perché, perché i benefici della libertà sono molti, anche se la nostra genetica non è per la libertà, aveva ragione, ah, yeah. la nostra genetica è una genetica la tribù di cacciatori raccoglitori eh, della tribù ah, contro la tribù come dice Alberto e qui chiudo per finire il suo libro però la realtà è vera cioè le società che hanno dato ai loro cittadini della libertà hanno prosperato quelle che non gli hanno dato non hanno prosperato quindi alla fine siccome sono un darwiniano feroce eh, vincono le società della libertà o di un po' di libertà questo è quello che credo o che spero, non lo so. <ride> credo e spero che Alberto ci possa dare un po' più di ottimismo rispondendo anche magari alla domanda che ci ha scritto. No, beh, beh, più, più, più ottimismo di questo mi sembra difficile, nel senso che è stata una risposta molto ottimista. Eh, la, gli intellettuali sono tante, tante questioni, il tema è stato esplorato da più punti di vista. Eh, come dire il fatto che. Eh, la società capitalistica produce intellettuali produce istruzione di massa cosa che è anche una novità storica questo crea frustrazione eh, negli intellettuali stessi eccetera. ma alla fine se uno arriva il punto è esattamente eh, che il cervello degli intellettuali è la stessa età del cervello di tutti gli altri eh, ha gli stessi pregiudizi del cervello di tutti gli altri l'unica cosa che cambia è gli strumenti che è a disposizione per razionalizzare quei pregiudizi punto alla fine eh, poi certo un intellettuale contemporaneo non scriverebbe mai le cose che scriveva, che ne so, Zombart eh, sugli inglesi e invece sul meraviglioso spirito eroico tedesco, però in fondo lì cosa c'è? C'è comunque un'antipatia eh, straordinaria per questa cosa strana che è la società libera, che sfugge un po' eh, alla logica per l'appunto del piccolo gruppo, dell'organizzazione della retribuzione dello sforzo sulla base dei criteri del capo che poi diventa anche la pianificazione della società da parte eh, di pochi penso anch'io che alla fine eh, il, se volete la, la fortuna del mondo è il problema del liberalismo il problema del liberalismo è che non lo si può vendere tutto assieme non, non serve che uno costruisca la società liberale fatta con tutti i crismi che prenda la constitution of liberty si metta lì e faccia delle istituzioni, diciamo così, eh, liberali ritagliate su un modello perché si abbia una crescita di prosperità. Bastano interstizi, bastano piccoli spazi, basta alla fine lasciare un po' più libera la gente di provare a fare a modo suo. Eh, questo per il, per il liberalismo è un problema, perché non, non si vende il pacchetto completo, bastano poche cose, ma per il mondo è un grande vantaggio il fatto che bastino pochi spazi di libertà per avere grandi risultati in termini di crescita economica e di aumento della prosperità basta l'esplosione dei cellulari e di internet e le dittature saranno fottute compresa quella cinese tu internet più di tanto non lo controlli non lo controllerai mai i cinesi ti controllano ogni secondo sembra, non ci riusciranno le tecnologie libereranno il mondo. Questa è la mia visione Ma, positiva. Può essere. Però le tecnologie interagiscono con altre cose, come le tradizioni. E la, il problema però è che, sottoscrivo tutto quello che avete detto, però la Cina crea prosperità senza libertà o con forme di libertà che trovano la via dell'interstizio e, e così via. Angela, io problema. sono stato in Cina nell'87. Ho visto il grado di libertà che c'era a Wuhan due anni dopo, li hanno messi tutti in galera nell'89, quelli del mio dipartimento. Oggi no. Oggi no perché non riescono più a controllarlo, perché siccome la Cina vuole la migliore intelligenza artificiale, vuole tutto, è obbligata a mandare i cinesi in giro. Non gli può bloccare, gli blocca un po' Google. L'ultima volta sono stato un anno e mezzo fa, eh, non potevo usare Google nel mio albergo all'università di pechino uscendo fuori però lo usavi perché no, cioè, il controllo delle dittature eh, con le tecnologie è, è sempre parziale cioè, per carità in italia rincazzeresti ma per loro alla fine cin un cinese un professore sa tutto del mondo nonostante tutto non, non riescono a bloccarlo puoi riuscirci separandoli dal mondo ma se ti separi dal mondo non c'è più quella che diventa la prima potenza industriale ed economica perché devono lasciargli lo spazio al fisico di Pechino o di, o, o, o, eh, di, di colloquiare col suo omologo eh, ad Harvard. E, e, e se quello scambia i dati sui neutrini, scambia anche altre cose. Cioè, in questo sono ottimista. La, la tecnologia ci libererà. Questo è boh, no, forse. Non Poglione, però vedremo l'orezzo. Direi che su questa conclusione ottimistica mi aveva mi, tecnologia... mi si è bloccato il collegamento e volevo chiudere con le tue parole. Per avevo... la, la tecnologia si è liberata dal moderatore, insomma. sì, quasi. Quasi, non ancora completamente. Eh, allora, volevo chiudere come al solito con le parole perché non sono ancora state citate e non essendo un romanzo, diciamo che la chiusura è quella che ci porta verso la fine. Abbiamo fatto una gran fatica a evolverci mettendo sotto controllo i nostri istinti naturali e proprio adesso che siamo al culmine del nostro progresso rischiamo di liberarli mettendo in repentaglio quella società che tanto ci ha dato in termini di progresso materiale e civile. Però i nostri istinti naturali hanno spesso la meglio. Eventi inaspettati e grandi disastri non ci inducono a riflettere sulla straordinaria fortuna, per esempio, che è affrontare una pandemia in società che hanno a disposizione le più moderne tecniche mediche e capitale accumulato a sufficienza da scegliere di impoverirsi, sapendo che ciò non significa comunque morire di fame. Eh, vogliamo azioni riso risolute, immediate, decise e non costiremo mai i loro effetti di lungo periodo, a cominciare da quelli sulla nostra prosperità. Messa in questi termini, la difesa della società libera è una fatica antissimico, eh, ma il masso rotola continuamente a fondo e ogni volta bisogna tornare a spingerlo su contro i nostri istinti più profondi e contro le nostre più scintillanti ambizioni della nostra ragione. Credo che questa sia una conclusione assolutamente degna. Prima di ringraziare i relatori, invito i nostri, chi ci segue, alla nostra prossima serata in cui torneremo ad affrontare un classico del pensiero liberale, presenteremo un libro difficile ma importante che è sul metodo delle scienze sociali di Karl Wenger insieme a Raimondo Cubeddu. Già domenica Vecchio e Flavia monceri e quindi, eh, come dire, il, il Tre è il professor cubetto che ci sta ascoltando questa eh, sera. Ringrazio davvero ancora una volta il professor sì, Angelo Paglietti per essere stato con noi, il professor Angelo Paglietti Petroni e naturalmente Alberto Mingardi. Essere stato con noi e per aver scritto questo splendido libro. Lo sì, consiglio a tutti di leggere. Lascia che ti ringrazio io, Lorenzo, per questa serata. che ringrazi eh, davvero e profondamente Angelo Panebianco e Angelo Petroni e anche chi ci ha seguito, nonostante per molti questa fosse una sera dedicata a smaltire i festeggiamenti e i bagordi di ieri. Grazie, <ride> grazie mille. Esatto, Buon Buonanotte a tutti.